Due volte in primo piano autorizzati, due giovani sorridenti, gioiosi, si sono sposati il 4 luglio, Francesco e Francesca. Prestano il loro volto a tanti altri giovani che hanno dovuto rinviare il matrimonio in questi mesi di lockdown. Che cosa hanno provato? Quali riflessioni eh, hanno fatto? Che cosa è emerso rispetto al senso del matrimonio? In due pagine Vita Trentina ve lo spiega questa settimana. Non è stato difficile eh, anzi è stato difficile avere la loro foto perché nessuno ama finire in prima pagina, però abbiamo spiegato la causa e soprattutto siamo permessi di dare in cambio un abbonamento a Vita Trentina che gli Sposi Novelli hanno anche molto apprezzato. Speriamo di averli a lungo come nostri lettori, che il giornale rimanga nelle loro case. In questo numero 29, oltre a questo tema approfondito anche con i responsabili diocesani, abbiamo un servizio sul destino dei pellegrinaggi dopo il Covid e poi una novità, tre puntate, dedicate ai tre colli di Trento, con le foto di Gianni Zotta e le note storiche di Ezio Chini. Buona lettura!